Se non ti trattano da essere umano, senti di non esserlo. Cosa fai con un operaio se lo ritieni inefficiente? Lo licenzi se ne va a casa preoccupato del suo futuro. Cosa fai con un attrezzo? Se non ti serve più ed è impossibile da vendere perché è troppo rovinato. La cosa migliore è buttarlo. ...lo butti... ...quando lo sforzo fisico... ...e l'umiliazione... ...riuscivano a renderti inutilizzabile... ...che senso aveva lasciarti andare? Perché avrebbero dovuto lasciarti vivere... ...quando ormai ti saresti sentito in colpa solo per il fatto di essere libero... ...o di essere amato? Una volta uscito vivo dal campo dipenti di essere sopravvissuto